Ciao amici di StarCadget, io sono Luca, vi ho portato negli studi, cerchiamo cerco di centrare il logo di Radio Number One perché è l'unico posto dove sono riuscito a piazzare un oggetto assolutamente incredibile. Vi faccio vedere quello che abbiamo messo nel nostro studio. Guardate un po' alle mie spalle, c'è addirittura un televisore da 65 pollici, è di Hisense, è della serie 6, è un televisore 4K smart, tra l'altro con caratteristiche molto interessanti. Aaaaaah! Oh, my God. Scusate ma questo è veramente il massimo del masochismo, mostrarvi un televisore eh, che al suo interno mostra ancora me, è <ride> veramente una cosa inguardabile. Però almeno avete la possibilità di eh, vedere come eh, questo televisore di Hisense eh, che eh, è un 65 pollici eh, con eh, una definizione 4K ovviamente con funzionalità smart eh, riproduca un eh, filmato eh, in full HD, devo dire tutto sommato con eh, una eh, buona qualità allora, eh, a proposito di questo eh, vi voglio segnalare insomma, un po' di dettagli intanto eh, partirei dal eh, telecomando che eh, vi voglio eh, far vedere con un eh, po' di calma allora un eh, telecomando con eh, due tasti eh, dedicati quello di Netflix e quello di eh, Wacky, e poi per il resto delle funzionalità eh, abbastanza semplificate a partire dalla modalità di gestione della tipologia di immagine che vi mostrate, la misura anche eh, ovviamente del eh, l'immagine che potete gestire e poi vabbè insomma un comando abbastanza banale e semplice come lo sleep. Ma io voglio farvi vedere un attimo anche il dettaglio dunque eh, di questo eh, televisore. Eh, vediamo anche come eh, si comanda essenzialmente eh, grazie all'interazione con il telecomando. Vedete, un eh, pressione sul tasto centrale eh, porta nel menu principale. Ci sono le app, la selezione degli ingressi, la possibilità di gestire eh, i media che sono eventualmente contenuti nei eh, nelle, mh, supporti di memoria esterni oppure eh, vedete in questa parte le notifiche. Eh, nella parte su superiore del televisore. Vedete, viene riportato in questo caso orario, data e anche le condizioni del tempo. Non ho ancora capito come si gestisca il fatto di mettere una determinata località in questo punto. Probabilmente lui vede l'Italia e pensa che in Italia ci siano solo le previsioni del tempo, però vi devo dire che su questo eh, non ho ancora approfondito. Allora, guardiamo quali sono le applicazioni eh, principali che eh, troviamo nel televisore, vedete Netflix, eh, Infinity, Repubblica, Chili, eh, Waki eh, TV, il metro, quattro ruote tv, eh, cm.com eh, e poi l'accesso ad AccuWeather... Ah! Questa radio non si può vedere, no scherzo, eh, c'è l'applicazione poi di eh, RTL e ancora eh, scendendo vedete invece la possibilità di andare eh, ai eh, film, eh, alla musica ai contenuti sportivi ed eventualmente ad effettuare una ricerca ecco se volete installare altro basta accedere all'app store la parte di ricerca dell'app store vedete è nella parte qui superiore e poi sono divisi essenzialmente i contenuti per film per sport per musica news giochi questo dunque è ciò che trovate e bambini ecco vedete il tema l'installazione è facilissima perché una volta che avete trovato un contenuto che per voi è interessante lo vedete essenzialmente quando vi piazzate sopra uno dei contenuti vedete che in questo punto arriva l'indicazione che per installare basta premere il tasto verde ma a proposito invece di contenuti per diciamo scusate di, di settaggi per quanto riguarda eh, i collegamenti vorrei farvi vedere un po anche quello che succede dietro il eh, televisore scusate se magari non c'è grande luminosità eh, vedete attacco di rete eh, attacco con la presa ottica due prese hdmi eh, uscita audio e eh, ingresso av e poi eh, l'accesso invece composito quindi eh, il cosiddetto eh, ingresso composito che è un po desueto però in questo caso c'è eh, vi mostro anche altre due porte HDMI: quindi per un totale di quattro: una porta USB con l'uscita da 1 ampere e altre due porte invece con l'uscita a 0,5. E poi c'è l'attacco invece per la terra satellitare e per il digitale terrestre. Eh, vi mostro un altro dettaglio importante: quello dei supporti. Vedete che sono piuttosto generosi in profondità. Però devo dire che il montaggio di questi supporti è veramente facilissimo, cioè è proprio molto molto molto elementare e questo si apprezza rispetto ad altri televisori invece che hanno eh, magari meccanismi di montaggio molto più eh, complessi. No, vedete questo tutto sommato eh, uno stand molto semplice anche se volete eh, un aspetto del eh, televisore molto semplice. Eh, C'è l'HDR Plus in eh, questa TV, mi avvicino un attimo per eh, prendere il telecomando, vi rimostro dunque la pressione del tasto home per eh, tornare nella parte principale. Richiamo le app eh, perché vorrei tornare per un attimo su youtube e vorrei tornare su youtube non per mostrarvi ancora un mio video eh, con una mia recensione perché ho pietà di voi e capisco insomma che eh, ci sia un limite anche alla visione di cose brutte in eh, realtà vorrei eh, farvi vedere dei contenuti 4k eh, vedete il risultato in caricamento allora vediamo qualcosa di divertente eh, con l'ultra hd ad esempio ecco nel eh, cosiddetto relaxation eh, channel secondo me eh, possiamo vedere ecco, magari Magari non la pubblicità eh, che possiamo saltare solo tra 4 secondi. Eh, guardiamoci anche la eh, pubblicità, visto che eh, ci siamo e vediamo insomma, se riusciamo a saltare il contenuto. Eccolo dunque. Eh, vedete? Mh, allora. Ci sono diverse modalità di utilizzo, in questo momento io sono con l'utilizzo standard della televisione ma vi mostro anche quale altra possibilità c'è. Vedete direttamente da questo tasto dal picture mode avete la possibilità di utilizzare la modalità dinamica, il cinema notturno, il cinema diurno oppure la modalità standard. Solo premendo viene modificato il tipo di utilizzo che voi eh, fate eh, della televisione e vedete che essenzialmente cambia tantissimo l'impatto delle immagini quella dinamica ovviamente la più bella anche se forse i colori sono un po' saturi il menu di questo televisore devo dire che è molto molto semplice io non ho in questo momento collegato il digitale terrestre neanche a un attacco satellitare perché non sono riuscito a farlo in questa posizione ho provato un po' la lettura dei contenuti media e vedete qui potete selezionare essenzialmente i vostri eh, ingressi, avete anche la possibilità di eh, usare eh, l'AnyView Cast che essenzialmente eh, è il, la versione Mirror Link che eh, trovate sui eh, televisori. Ecco, connettività eh, di ehm, questo televisore, eh, lo andiamo a vedere immediatamente, eh, la connettività di rete si eh, seleziona in questo punto, io in questo momento sono con la rete connessa, eh, volendo potresti attellare invece con la scelta del eh, Wi-Fi. Eh, sempre per quanto riguarda il menu gestione del suono eh, abbastanza completa eh, con diverse modalità di emissione sonora eh, devo dire che il risultato del suono è discreto anche se non ci sono eh, casse frontali eh, sapete che l'audio non è mai il massimo per quanto riguarda eh, i eh, televisori di questa generazione con eh, questo tipo di impatto eh, con delle cornici molto molto eh, piccole comunque insomma, essenzialmente eh, potete gestire eh, le immagini a vostro eh, piacimento io come vi dicevo ho gestito quasi sempre la visualizzazione dei contenuti con eh, la modalità dinamica che mi sembrava eh, la migliore in assoluto. Qui potete essenzialmente vedete gestire alcune delle funzionalità eh, del eh, televisore. Potete fare anche una cosa carina, scegliere i nomi eh, degli ingressi, che secondo me è una delle cose eh, più comode in alcuni casi, magari per poter eh, indicare il nome della. Allora ve lo faccio rivedere questo per poter ehm, magari indicare il nome dell'ingresso, che eh, tutto sommato può essere eh, comodo. No? Vedete, Lo potete scrivere proprio direttamente voi eh, con la tastiera a schermo, oppure ovviamente potete collegare anche eh, una eh, tastiera eh, esterna. Insomma, vi devo dire, un prodotto eh, che viene venduto a 1569 euro e che a questo costo, secondo me, eh, rappresenta eh, una soluzione molto molto molto interessante per eh, quanto riguarda un televisore 4k in modalità smart vi ho detto hdr plus eh, tra le indicazioni Qualcuno di voi mi chiedeva qual è il tempo di refresh dell'immagine, purtroppo questa è un'informazione che non sono eh, riuscito eh, a eh, trovare, però in modalità dinamica devo dire che eh, le immagini eh, riescono a gestire bene, cioè il, il televisore riesce a gestire bene anche delle immagini con forte movimento, ad esempio come quella di una eh, partita di calcio. Insomma, 1599 euro alla vendita per la versione 65 pollici è veramente eh, un affare, secondo me notevole, la serie 6, versione 4K, 65 pollici, pollici ultra hd eh, smart di hisense eh, sponsor ufficiale dei mondiali del 2018 <fie>